Attraverso questa funzione è ad esempio possibile definire un numero minimo o massimo di notti prenotabili per il proprio soggiorno, oppure limitare il check-in e il check-out in determinati giorni della settimana, dunque vediamo subito come fare. Ora vediamo un'altra impostazione, se andiamo su restrizioni, pricing restrizioni, vediamo che qui possiamo creare determinate restrizioni. Clicchiamo su New, diamo un nome a questa restrizione e vediamo che cosa posso fare. Allora, innanzitutto posso decidere il mese nel quale voglio questa restrizione. Ad esempio, supponiamo agosto. Oppure possiamo decidere di indicare una determinata data. Quindi, che ne so, la, la prima quindicina di agosto, quindi dall'1 al 15 agosto. Ok? adesso vogliamo definire agosto, tutto agosto. Cosa possiamo fare? Possiamo decidere quale tipo di restrizione dare. Ad esempio io vorrei che ad agosto si prenotasse per minimo una settimana. O meglio, vorrei che ad agosto si prenotasse settimana per settimana. Quindi puoi prenotare una settimana, puoi prenotare due settimane, ma non puoi prenotare otto o nove giorni. E posso anche forzare la data di arrivo. Quindi io voglio, ad esempio, che eh, si arrivi la domenica, necessariamente. Oppure qualche altro giorno, ad esempio il sabato. Ok? Adesso facciamo che voglio che si arrivi la domenica. Definisco un numero minimo di notti. Quindi abbiamo detto una settimana, quindi sette notti. Però in questo modo io posso anche prenotare per otto notti e va bene io invece voglio che si prenoti settimana per settimana dunque devo cliccare su questa opzione qua questo significa che moltiplicherà questo numero in questo caso 7 in modo tale da poter prenotare appunto settimana per settimana se questo è disabilitato si potrà dunque prenotare anche per 8 9 10 giorni ok posso anche definire un numero massimo di notti ad esempio 28 multiplo di 7 e possiamo dunque decidere di applicarlo a tutte le stanze oppure a una determinata stanza ad esempio io voglio che la superior mansardata abbia questa impostazione qua il nome che do a questa impostazione è eh, settimane di agosto a questo punto posso fare Save.